Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Questa mattina è un po' una sfida perché non solo è già lunedì Ma sono pure con i cani. Non so se sentite i rumori amabilmente connessi Alla loro igiene personale Ma va bene Prima di iniziare con il video parte che forse è meglio se mi tiro un po' indietro Volevo ringraziare per i nuovi iscritti i quali probabilmente derivano dalla mia collaborazione con la bellissima e spumantissima Maria Tempest spumantissima l'ho inventato io sul momento che vi lascio nelle schede un saluto a tutti i nuovi iscritti l'altra cosa prima di iniziare questa volta mi sono puntato alla frase di Antonella che non vi ho letto nella sfida dei dialetti che è il video precedente quindi Spero che non abbiate bisogno della scheda almeno qui. E vi, leggo, che vi leggerò adesso. A lavare la capo ciuch si perde Timb, Iacqua e sapone. Vi serve la traduzione? Vabbè, io ve la faccio. A lavare la testa all'asino si perde tempo, acqua e sapone. Non sempre i dialetti della Puglia sono così dissimili anche se io non sono di Bari Ho capito e dovrei Dico dovrei aver azzeccato la pronuncia Anto fammi sapere Ma entriamo nel, vi nel vivo del video Stavo per dire nel video del video Questo come vi avevo promesso e come spero di darvi per le 14 è il video Ask E la prima domanda nell'ordine in cui vi ho fatto gli screen me la fa Sara del canale l'angolo degli arcani dopo c'è un'altra Sara qual è il gesto più romantico che hai ricevuto da parte di un partner corteggiatore allora purtroppo devo dire che le dimostrazioni finora sono state virtuali ho avuto di recente un gesto carino virtuale e non voglio dire altro perché semplicemente vediamo come va Vediamo come va, se andrà bene durerà sicuramente lo saprete eh, In questo caso non vale il detto niente nuove buone nuove Perché qualche nuova ve la darei se va bene Ma non mi voglio pronunciare oltre, anzi eh, Immagina la mia mano in un posto sensibile per YouTube a modo di scaramanzia Sempre Sara mi chiede se avessi a disposizione uno segno bianco da poter spendere come vuoi, cosa acquisteresti? Prima che YouTube si scandalizzi, non stiamo inneggiando la legalità. Stiamo parlando di una cifra libera, quindi non mi bannate grazie. La prima cosa sarebbe una causa Sara, perché io non.. Dopo dieci anni di terzo piano senza ascensore comincio a essere saturo. Voglio i miei spazi, voglio um, non dover chiudere la porta per avere silenzio. Um, ho in mente un progetto per il quale mi servirà um, stare da solo qualche ora al giorno e vi dirò anche quello sempre e solo se andrà in porto. Anche, anche solo per cantare questo te lo posso dire tranquillamente per cantare mi serve silenzio eh, sto ricevendo dei piccoli ruodi ru, ruodi ruodi ruoli nella radio dove faccio i vari contest per cui molto spesso devo presentare e anche per quello ci vuole un discreto silenzio ci sarà un taglio che abbiamo avuto una dimostrazione in diretta del cosa volesse dire fare un video dovendo tenere tutti i cani gratis nonostante questo sia un lavoro a tutti gli effetti che è quello del dog sitter e ti fa capire il perché auspico un'altra casa da solo con un cane solo e dei soldi sarebbero investiti per l'assistenza una parte alle cavolate più in mani e Ah, e ovviamente sarebbe in una città più grande di questo buco di... di bigottismo. Ma su questo ci torneremo magari su un'altra domanda. Non voglio dilungarmi né anticipare cose che dopo ripeterei. Daniela, del canale Il Mondo di Danielita 92, mi fa un po' di domande. Sono tutte belle domande, devo dire, quindi non dirò a nessuno bella domanda, perché sono belle tutte mm. Ti piacerebbe ritornare a viaggiare? Qui parte la polemica Se non vi piacciono le polemiche, se credete a tutto quello che sentite nei telegiornali Forse è meglio saltare questa domanda mm. Io credo che si siano assolutamente i presupposti per tornare a viaggiare eh, sì sicuramente il mio male psicologico concorre a parlare di questo ma non è l'unica motivazione non è l'unica motivazione perché dietro il mio piacere eh, dietro la salute di alcune persone e il lavoro di alcune altre che viaggiano per motivi magari diversi dai miei ci sono prima di tutto persone che lavorano Mi capitreno? gli impiegati della biglietteria eh, i, i, come si dice, i cooperanti dell'assistenza disabili e le persone che fanno le pulizie che almeno a grossetto spesso coincidono oltretutto con tutto il bisogno che c'è di lavorare e danno più compiti ad altre persone e sicuramente ci saranno altre categorie tra virgolette che non mi stanno venendo in mente sappiate che sono tutte incluse e eh, prima che qualcuno urli al distanziamento sociale personalmente io ho sempre il distanziamento sociale perché nessuno nemmeno per sbaglio occupa il posto dell'accompagnatore anche quando potrebbero e comunque sia i treni sono già abbastanza vuoti da garantire il distanziamento sociale parlo del treno in quanto è quello che utilizzo di più E se anche viaggiassi in macchina viaggerei con un'altra persona e basta quindi mh, non ci starebbe alcun problema sempre daniela mi chiede se sì dove voglio tornare a bologna perché non me la ricordo più voglio visitare il bar senza nome e il bar eh, l'altro spazio il bar senza nome è gestito da quattro titolari sordi e il bar l'alto spazio, non so bene di chi sia gestito ma so perché ho visto le foto, che è attrezzato per qualsivoglia tipo di disabilità, non solo per la mia. Quindi un bar, come si dice, inclusivo, termine che si sente utilizzare spesso e a volte perfino in maniera un po' spropositata nelle ultime settimane. Cosa ne pensi delle relazioni a distanza? Io, come sapete, ho avuto una relazione a distanza, finita esattamente un anno fa. E tralasciando sulle motivazioni, vi posso dire una motivazione che non ha concorso per ricollegarmi alla domanda di Daniela. ossia, il problema non è stato assolutamente la distanza, questo fa sì che io sia a tuttora alle relazioni a distanza in quanto credo che la mia non sia andata per tutto tranne quello e quindi se una relazione a distanza va male fortunatamente non è il caso tuo Daniela ma dico in generale se va male semplicemente la persona rara quella non è colpa delle, delle distanze ecco magari adesso potrebbe essere un pochino più difficile ma è un periodo che passerà il Riccardo del futuro come al solito dimentico cose Daniela mi ha anche chiesto se mi piacerebbe sposarmi Assolutamente sì eh, Desidero tanto una cerimonia a tema Harry Potter Non vorrei dire tutti gli invitati Ma almeno io e lo sposo Al momento manca la materia prima E oltre a ciò Desidero avere le tutele che derivano dal matrimonio Sia per me Che per il mio compagno Non voglio vivere Una relazione nella paura eh, Non so se avete sentito la moto Vabbè, ve la beccate E poi abbiamo Grizzly Con una delle sue domande pergamena Che tanto mi fanno ridere E dice Serata informale tra amici e Esempio pizza film Segue la categoria di persone Che comunque ci diano ad avere l'abito inappuntabile, come si tratti di un'occasione formale ufficiale con tutti i vari crismi e cataclismi, cravatta, eccetera, oppure se sei una persona che non si formalizza neppure nelle occasioni più importanti, tra parentesi, non voglio dire mutante il funerale del vicino, ma diciamo che anche se fosse un funerale usciresti comunque vestiti semplici useresti, scusate, Comunque vestiti semplici e di buon gusto senza ricercatezza nei dettagli oppure ancora una buona via di mezzo Allora, ehm, io non sono molto tipo da cravatta a meno che non sia la cravatta della divisa di Hogwarts E allora lì eh, è dovere, eh, sarebbe un sacrilegio non utilizzare la cravatta ma quella cravatta in un'occasione da micropizzafilm mm. a meno che non sia una sera tutte e a dire la, che la cravatta è un po' troppo eh, troppa scetteria nemmeno mi piace su di me gli altri possono fare quello che vogliono quindi essendo un'occasione sociale per quanto è formale direi uno sta una via di mezzo la prossima domanda ce la fa la zia Mirella del canale ricette risate in pochi minuti e mi dice, qual è la cosa più importante per te? Zia Domandone E non è l'unico domandone del video è La serenità, l'equilibrio e Quello che molta gente non riesce a capire è Che a volte la serenità e l'equilibrio Passa anche attraverso il sociale cioè Ci sono persone come me Che non hanno bisogno delle persone perché da sole pensano di non volere nulla, ma è proprio nella nostra natura. Cioè, anzi, per quanto mi riguarda, proprio perché io so di valere, se io so di valere e non c'è un campo di prova che è la vita di tutti i giorni, il mio talento, le mie possibilità, eh, la mia empatia e tutti gli annessi e connessi hanno poco senso. In un, mondo, in un mondo isolato In un tipo di vita isolata è per questo che c'è bisogno Assolutamente delle persone e Fermo restando che ovviamente La serenità deve partire Non capivo cosa, cosa fosse il rumore Deve partire da dentro Massimiliano Vecchi Urbex Anche lui ha un canale Io ve li sto menzionando tutti Perché mettervi tutti i link è un casino Guardate gli screen mi chiede cosa ti aspetti in futuro, mm, tesoro. Mm, diciamo che la tua domanda potrebbe essere un po' collegata a quella di Daniela. Mm, credo, sinceramente, che questo periodo sia gestito male, molto male, e questo fa sì che le mie aspettative per il futuro siano quella di vivere la giornata sostanzialmente c'è ancora mh, gente convinta di sapere come gestire questa situazione c'è ancora gente convinta che se non ti copri la bocca e il naso, ci siamo capiti non voglio dire parole sensibili eh, sei in grado di cambiare una situazione nazionale non è proprio così non è proprio così eh, non sono una persona che nega l'esistenza eh, di questa nuova malattia però credo che si stia esagerando sia psicologicamente sia economicamente non sopporterei di avere addosso una persona che mi dice come comportarmi essendosi laureata all'università della vita su facebook e... però vedendo come stanno andando le cose appunto eh, credo proprio che purtroppo vivrò la giornata e... Ti chiedo scusa se la mia risposta È priva di allegria Ma veramente c'è poco da essere allegri Secondo me eh, rispetto al futuro La prossima domanda Me l'ha fatta Patti Patti Ciao Riccardo Bel video grazie Si riferisce al precedente Che mondo vorresti? Allora il mondo che vorrei Come cantava se non mi sbaglio Vasco Rossi non esiste, non esiste perché nel mondo che vorrei i cattivi sono isolati, prima di tutto. La cattiveria è isolata, eh, bistrattata e ostracizzata dalla società. Mentre invece, non ti dico che sia sempre così, però comunque mh, ci sono un sacco di cattivi che si vendono bene e magari hanno più amicizie e più relazioni anche durature nel futuro anche durature nel tempo che una persona che si sforza di comportarsi bene mh, sembra a volte che comportarsi bene non serva a niente che la gentilezza non serva a niente mentre invece nel mondo che vorrei la gentilezza al contrario è e eh, raccoglie sempre i suoi frutti a prescindere non con i tempi biblici di quello che si chiama karma secondo me e nel mondo che vorrei ultimo ma non certo per importanza c'è uno stato sociale più giusto che si occupa di offrire a tutti le stesse possibilità e un po', di, un po meno tasse Siccome sei un appassionato di Harry Potter, per quale morte hai sofferto di più nei personaggi della saga? Allora sì, eh, i nuovi iscritti non lo sanno tutti gli altri, ormai ho tartalzato l'anima, sono un appassionato di Harry Potter e eh, ho sofferto di più per più di una morte. Diciamo che mi sono dispiaciuto un po' tutte, tranne Severus Piton, perché... non non ho proprio condiviso come si sia sviluppato il personaggio o libri o film lo stesso eh, le altre mi sono dispiaciute un po' tutte eh, però in particolare eh, Remus Lupin e Tonks eh, Sirius e Albus Silente è quella che proprio mi apre eh, i rubinetti 9 volte e mezzo su 10 per non dire proprio 10 ecco la prossima domanda Ce la fa Sara Magic15 Mi dice Hai mai pensato di farti crescere i capelli e la barba? A presto Ciao Sara Non solo l'ho pensato Almeno per quanto riguarda la barba L'ho fatto Il risultato non mi ha soddisfatto e Infatti non, non mi avete più visto L'ho fatto a 22 anni Questo canale L'ho aperto e ne avevo circa 25 mese più, un mese meno quindi non mi avete mai visto con la barba lunga semplicemente perché il risultato non mi è piaciuto e in più mi creava davvero tanto provito perché io soffro tra le altre anche l'inermatite seborroica infine l'ultima domanda sempre in ordine di come ho fatto gli screen me la fa una luna per cucinare ho dimenticato di dire che anche Sara ha un canale, quindi passate. Una Luna per Cucinare, anche lei ha un canale, e non credo di dovervi spiegare, dà il nome e mi dice se potessi tornare indietro nel tempo, in che anno o in che epoca vorresti tornare. Premessa, ho girato questo video un'altra volta, poi non mi è piaciuto perché era veramente molto incasinato. La risposta rimane sempre la stessa non so ovviamente se le parole stanno le stesse ma comunque fino a non troppo fa ti avrei detto non voglio tornare ma in realtà se per tornare si intende anche la possibilità di cambiare un avvenimento io non verrei mai più aggrosseto mi sono trovato molto male non dico assolutamente che tutte le persone siano uguali ma mm, Diciamo che se non ho occasioni di uscire come accade da ben prima di questo periodo particolare non riuscirò a trovare le persone che faranno eccezione alla regola e quindi mi scusino e non si offenda nessuno e non verrei anche per un fatto lavorativo che questo però non è colpa delle persone è colpa del fatto di voler lasciare da parte dello Stato le città un pochino più piccole un po' più addormentate come se chi ci, chi ci vivesse dentro non fosse degno di lavorare per questo mi dispiace degli abitanti, per gli abitanti di Grosseto che non riescono a lavorare abbastanza riescono a lavorare magari stagionalmente se va bene eh, meriterebbe una maggiore crescita e questo è il motivo per cui un altro motivo per cui tornando al 2011 non ritornerei e prendere inol inoltre delle decisioni per quanto riguarda dei problemi familiari che non vi posso dire che mi portassero a comportarmi eh, diversamente rispetto a quello che poi effettivamente ho fatto bene ragazzi io spero che a questo punto le domande eh, siano tutte io ho cercato di fare tutti gli screen Ripeto, è la seconda volta perché veramente il primo era venuto malissimo e non credo di farlo più, editerò questo video e ve lo pubblicherò, quindi perdonatemi quando dovesse mancare qualche risposta, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei nuovi video, sperando di doverli fare meno di corsa e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.